Siamo a Castellano di Porta, al centro di accoglienza rifugiati chiedenti asilo politico. E siamo qui perché col decreto sicurezza è stato deciso di chiudere tutti i gara d'Italia e questo è, uno dei, è il secondo gara più grande d'Italia dopo Mineo. Quindi eh, ci sono 550 migranti che verranno spostati in vari centri. Eh, è cominciato lo sgombro da due giorni, e eh, il comune di Castelnuovo di Porto ci ha attivato come volontà di soccorso di Castelnuovo di Porto per la gestione della popolazione. Siamo qui, abbiamo aperto una tenda sociale, una tenda per, per portare gli abiti, le cose per, per i migranti, perché queste persone qua adesso verranno spostate in centri che non sappiamo, però insomma si parla di Piemonte, di Abruzzo, sono tutti centri dove, dove fa freddo e non hanno poi abbigliamento, quindi siamo qua. Oltre questo abbiamo la difficoltà che abbiamo 19 migranti che il decreto sicurezza non hanno diritto alla seconda accoglienza quindi verranno espulsi semplicemente e stanno arrivando da questo comune tante richieste di, di collocazione nel senso un sacco di cittadini stanno chiedendo di accoglierli a casa uno di questi sarebbe preso il sindaco perché non sapeva proprio dove andare una ragazza quello che è stato chiesto a noi da domani questa tenda sociale che siamo qui di Ampas Lazio e sarà un punto per la task force eh, con l'asl, con gli infermieri, con i medici, con i psicologi per dare un supporto a questi ragazzi che non sapranno dove andare. Quindi come Anpas Pazzi abbiamo deciso di, dare, di mettere a disposizione questa tenda, quindi anche le associazioni di Anpas sono qui e insomma, ci stanno lavorando. Le criticità maggiori sono il fatto che comunque queste sono persone che stanno qua da un anno e mezzo, quindi sono integrate con la popolazione. Noi per esempio noi come Anpas qui di Castelnuovo di Porto abbiamo 20 migranti che hanno fatto il corso. Colonna Mobile Nazionale sono in associazione da noi. Ci sono i bambini che vanno a scuola, 15, 14, 14 minori che comunque sono integrati benissimo. E anche la Castellone di Setaccio, per esempio uno dei ragazzi di qua è il capocannoniere per dire. E le criticità anche per loro sono che comunque vengono smembrati tra di loro perché ne vengono portati 20 da una parte, 50 dall'altra, quindi anche loro che sono qui tutti insieme. Ieri abbiamo visto ragazzoni grossi che piangevano perché i loro amici vanno via. 120 dipendenti di questo cara vengono comunque licenziati dal 31 gennaio. Perciò quindi le problematiche del paese sono tante, perché comunque sono tutti che lavorano tutti qua, sono tutti qua in zona. Quello che ci troviamo noi a. La problematica che troviamo noi è che comunque dobbiamo gestire il sentimento di queste persone perché comunque oggi c'erano bambini piccoli che avevano bisogno del vestito e quindi insomma noi siamo un po' affezionati a queste situazioni. Poi noi come Ampas siamo per la condivisione, per l'inclusione quindi noi non stiamo guardando chi sono, cosa fanno quindi per noi sono persone che hanno bisogno e che da domani non sappiamo pure dove stanno dove stanno stati loro amici e dove dormiranno. Visto e considerato che vogliamo che le persone siano bene, il modo migliore non è buttarle fuori e starle stare per strada.